Buonasera a tutti, guardiamo se funziona il video, eccoci qua, buonasera a tutti, benvenuti, fatemi sapere intanto se, se funziona, se funziona... Ok, perfetto, ottimo, grazie mille. Scusatemi se mi sono spostato su Zoom e quindi non ho fatto la Facebook Live, ma a parte che um, in qualche modo mi sento più protetto, essendo comunque una, una stanza, diciamo, virtuale criptata e um, un po' più riservata rispetto alla live Facebook, ma comunque, uh, visto che volevo poi fornire una registrazione di, di questo piccolo breve incontro che avremo stasera, di questa cosa un po' nuova che andiamo a fare, che vi, va, che vi faccio vedere ehm, mi piaceva avere una registrazione bella, una registrazione piacevole eh, si, con Facebook Live non, non si può fare niente cioè praticamente non si può troppo interrompere, condividere una parte spostare troppo la telecamera di qua e di là insomma, non, o forse non sono pratico io inoltre possiamo avere problemi di linea come è già successo problemi quindi, ecco, trovarci su Zoom è un po' come trovarci eh, un attimo in un posto appartato, ecco. Giusto, giusto, apposta per trovarci. Mentre invece la Facebook Live è più un evento popolare, no? Un evento per tutti. Non sai, infatti, nemmeno chi è che sta guardando. Ci sono dei numerini, 9 persone, 15 persone, 20 persone, però non sai neanche chi sono. E per questo non è che condivido troppo, però, comunque, la, la serata su zoom invece la condivido e in pieno allora un saluto a tutti attacca la registrazione si sì, si sì, si sì, l'ho attaccata perché c'è questa cosa verde non lo so zoom is using a end to end crypted esatto a crypted connection c'era anche scritto infatti perché questa connessione è criptata su zoom questo perché infatti mi piace come, come, come modo questa ok questa rubrica che vorrei aprire un po da stasera poi non so quanti incontri facciamo se ci piace ne facciamo ancora è una rubrica dedicata un po a tutte le persone io ho sempre detto che la magia non è per tutti e ho sempre detto che per fare magia ci deve essere un mago o una maga Queste mie eh, affermazioni derivavano semplicemente dall'esperienza derivavano semplicemente dal fatto che così come non ci si può improvvisare palegnami senza aver mai fatto nessun tipo di scuola di palegname nessun tipo di apprendimento con un palegname niente di niente non si può dire eccomi sono un falegname. iniziamo a fare il lavoro dei palegnami allo stesso modo secondo la mia visione non ci, non ci potevamo improvvisare a dire voglio fare magia se non hai fatto nessun tipo di lavoro nessun tipo di eh, crescita nessun tipo di eh, per qualche anno almeno pratica pratica ed esperienza su questo e fin qua sicuramente sarete d'accordo con me dopodiché mi è venuta un po' questa ispirazione l'altro giorno perché ero lì che non sapevo cosa fare, mi impiastricciavo un po' lì con le mani, qua e là, su, prendo un ingrediente, poso l'altro, io non avevo proprio niente da fare, e mi viene fuori un bellissimo, eh, chiamiamolo rituale, ma in realtà è un'azione, ecco, una piccola azione magica, un rito, un piccolo rito che avrebbe attivato un attrattore di denaro. E ovviamente mi è venuto così, spontaneo, no? Perché effettivamente un mago crea. I propri riti, non è che c'ha il manuale delle istruzioni per la manifestazione, anche perché ognuno di noi, eh, ad ogni poi livello, questo è anche il bello, è differente, ecco che quindi quando diventi un artista della vita, saprai danzare, oppure dipingere, oppure cantare eh, a modo tuo, ed ecco che tu avrai conosciuto, perché dicevo l'esperienza e la pratica, perché tu avrai conosciuto in te stesso, o in te stessa, i giusti tasti da premere per la manifestazione. Perché magari alcune cose funzionano molto meglio per una persona, alcune cose molto meno per un'altra. Non è che si può fare di tutta l'erba un fascio, e infatti la magia preconfezionata non esiste. Su questo rimango fermo su questa cosa. Ma appunto da questa ispirazione e da questa storia anche de, dell'attivazione dei portali no? E che quindi è piaciuta ma più che altro ha avuto anche dei risultati concreti in, in voi questo mi ha reso molto felice ho pensato bene andiamo contro me stesso cosa che amo fare molto spesso quando sono ben convinto di una cosa alla fine sono ben convinto di andarmene contro bene, eh, ho, ho deciso di aprire questa rubrica che si chiama Magia per Tutti e continui, continui, ma proprio per tutti quanti. <ride> Perché l'ho deciso? Perché penso che naturalmente il modo in cui lo fa un mago è diverso dal modo di cui lo fa una persona che arriva e per la prima volta mette le mani in pasta. È ovvio. Ma questo non significa che se non l'alta magia, le pratiche di magia dell'ascesa, le pratiche di magia intese, come Sviluppo e crescita personale, lasciando tutto da parte c'è tutta la branca che si chiama bassa magia, di cui può far parte una parte della stregoneria, e, e tutta la, la sezione della magia applicata dove? È qui applicata alla materialità, applicata alle cose materiali, come ottenere le cose materiali, non c'è alcun bisogno di andare a convocare o chiamare un'intelligenza demoniaca un demone degli imperi perché quelli che manifestano le cose no, non è vero serve soltanto la conoscenza così come sempre quando non c'è la conoscenza arriva tutto il resto <ride> cioè tutti i sotterfugi, tutti i trucchetti credenze eh, e chiamo Baba Yaga e chiamo non so chi, Cioè ti devi per forza appoggiare ad altri poteri perché da te stesso non sei bastante, mentre invece l'acquisizione della conoscenza, in questo caso stiamo parlando di conoscenza magica, ti permette naturalmente di essere centro a te stesso, no? E, è una cosa che viene da sé Bene, ehm, quindi applicando la conoscenza magica, secondo me è possibile migliorare la vita di moltissime persone, ma in che modo? Semplicemente eh, iniziando a vedere, vi ripeto, non l'alta magia e quindi tutto il percorso magari che fa una persona per diventare proprio un mago, ma anche per la casalinga, di casa, per, per l'impiegato o per chi lavora eh, tutto il giorno e arriva la sera a casa. Bene, anche questa persona avrà i propri strumenti no? con cui determina e muove la propria vita, forse senza saperlo. Perché non fare qualcosa per rendere questi strumenti più presenti, più coscienti e quindi magici? Cioè, perché non far scorrere un filo? Un piccolo fiume di magia nella vita delle persone che lo desiderano, cioè che, che, che ne vedono in questo una possibilità. Ecco da questa idea mi è venuta questa, questa rubrica che apriamo da, da stasera, e poi guardiamo qua, eh, quanti altri incontri faremo, ma saranno degli incontri così, cioè uh, più per divertimento che per altro. Ma con le conoscenze magiche giuste che vi vengono trasmesse in questo caso da me, ovviamente, ognuno se segue un attimo le dinamiche e le capisce anche, secondo me ognuno può applicare un po' di magia, un pochettino, per migliorare e cambiare e trasformare la propria vita, un po' come se usare la magia per la tua vita diventasse, come posso dire, uno strumento mm, comune, perché deve essere e rimanere uno strumento elitario? può diventare uno strumento comune. Basta soltanto saper prendere il potere, la corrente elettrica e magnetica unita e la tua intenzione rimane lì, diventa pesante, capite? Quindi, insomma, ci sono i modi anche per rendere queste cose, nel semplice, eh, disponibili a tutte le persone che in questo possono vedere una possibilità un po' come se fosse uno strumento per migliorare un po' la propria vita. Bene, perché la magia non può essere anche uno strumento molto molto eh, popolare, informale e non elitario. Chiaro, mi ripeto per l'ultima volta, le tecniche più avanzate, le tecniche che fanno parte di una crescita personale e animica e ovviamente anche dello spirito e quindi anche spirituale, L'apprendimento della magia per diventare un mago è tutta altra cosa, va bene? E possiamo parlare di alta magia in qualche modo, no? Ma l'applicare di alcune cosettine che funzionano e che possono migliorare la vita delle persone, veramente, eh, contro una corrente fuorbiante, molto, molto presente in ogni angolo in cui vi girate, che praticamente e magicamente, vi viene completamente in un sonno profondo e incantato a me sembra opera nobile anzi quasi <ride> cavalleresca in qualche modo quindi eh, basta, volevo fare un incontro breve però senza un'introduzione a, a questa rubrica eh, era inutile anche solo cominciare quindi eh, cambio la, la telecamera la metto sul mio tavolino in modo che vi faccio un po' vedere come fare e andiamo a creare un attrattore per tutta l'energia finanziaria del denaro, dei soldi proprio, un attrattore di soldi da porre dove? Dentro la nostra casa, cioè che porta i soldi alla nostra famiglia, alla nostra casa. E questa cosa qua praticamente eh, tenderà ad attrarre continuamente questo tipo di energia, questo tipo di cascata eh, di ruscello che, che, che, che, che fa il rumore dell'acqua di ruscello, no? Ecco, questa cosa qua sarà presente nella vostra casa e quindi nella vostra vita, perché quando qualcosa è nella nostra casa, noi ce lo siamo portati eh, dentro la nostra casa, per l'appunto, no? Su tutti i piani. Ecco che quindi andiamo a mettere in pratica questa cosa. Giro la telecamera, abbiate solo pazienza un minuto. Se volete scrivermi un'idea vostra una vostra sensazione del momento, fate pure, arrivo subito. Spero dico tra poco. Iniziamo subito. Vi faccio vedere come si fa in modo che lo potete fare poi da voi. Questo è un tavolo, signori, non è niente di eh, trascendentale. <ride> un semplice tavolo di appoggio. Uh, sì, ok, sì, sì, sì, si vede. Ok, perfetto. Sopra questo tavolo io vado a mettere una tovaglia. In questo caso la mia tovaglia è nera, perché comunque io voglio manifestazione e voglio... Uh, che le cose discendano nella materia. Ecco perché non utilizzo una tovaglia bianca. Tuttavia, sappiate che, um, prima di tutto, la tovaglia non è obbligatoria, perché poi potete andarlo a, a porre, questo talismano, in un posto della vostra casa. Quindi potete magari metterlo in una mensola, oppure in un semplice... Um, sopra un mobile, in cima, no? e nelle parti alte della casa, eh? Non andate a metterlo in basso. Quindi, diciamo, io questa cosa qua la faccio per completezza. Eh, potete anche metterlo su un posto molto bianco. Ecco, eh? cioè se il vostro mobile è bianco, alla fine lo posizionerete lì. Ma magari per l'attivazione, se ce l'avete, utilizzate questa. Se non ce l'avete, non la utilizzate. Non è assolutamente eh, necessario, essenziale, utilizzare la, la tovaglia. Eh? Mi raccomando, non vi bloccate. Se non avete un ingrediente, fate col successivo. Le cose devono rimanere semplici. Allora, il nostro ingrediente principale, il nostro strumento principale, eccolo qua. È questo. Ed è esattamente uno specchio, va bene? Uno specchio che io ho preso dall'Ikea. Quindi, ah, guarda che carino, si vede anche la telecamera. La vedete la telecamera? Questa è veramente una bellissima cosa. <ride> Allora, lo specchietto io l'ho preso dall'IKEA. È perfetto questo, perché ha sia lo specchio tondo, lo specchio deve essere tondo, ma c'ha anche questa cosina intorno. E quindi diventa una ciotola specchio. Ed è esattamente quello che ci serve. Cioè, uno specchio tondo, ma che formi una specie di ciotola. Quindi, se voi avete soltanto lo specchio tondo, poi, quando ci andrete a mettere i soldi sopra, se ce ne mettete troppi, vi iniziano a cadere di qua e di là io vi consiglio una ciotola, ve la potete anche fare da soli con uno specchio tondo ora questa qui è professionale praticamente, guardate lì che marchi ci ha messo Ikea qua per, per, per, per, per, per tutto vabbè, eh, comunque mh, se non avete proprio tutto questo e non riuscite a farlo magari con un profilo o con qualcosa non c'è problema, vi prendete un semplice specchio tondo e starete attenti poi a come ci mettete la montagnina di soldi che volete e cioè che volete, che, che metterete in futuro e basta, va bene? Quindi questo qua è il nostro specchio, che ora riprende le due uh, lucertole che ho attaccato nell'armadio di mio figlio. Va bene? Allora, un altro ingrediente essenziale è questo. Potete prendervi o una tovaglia, o, come ho fatto io, un foglio. Ora non si vede proprio per niente, ma questo foglio è bellissimo rosso. Vediamo se si può vedere così. È un foglio rosso, va bene? Ecco, forse così si vede meglio. Il foglio deve essere quadrato, oppure una tovaglina, va bene? Quadrato, mi raccomando, e va messo sopra al nostro tavolo. Al centro ci mettiamo il nostro specchio, quindi quanto deve essere grande il foglio. Non ha tanta importanza la dimensione, ma deve eh, racchiudere bene lo specchio, quindi anche, anche i profili qua, io siccome ho dei profili, deve rimanere tutto dentro il quadrato, ok? Il quadrato darà manifestazione. Perché il quadrato è esattamente la forma geometrica della Terra. Ma non solo, io l'ho preso rosso perché il rosso attira il verde. E quindi è il rosso, stasera sono anche vestito di rosso, è il rosso che attira il denaro nella vostra vita. Dipingere delle pareti di rosso, avere una bella poltrona rossa, non è il verde come magari altri vi dicono perché è vero che il verde è il colore dei, dei soldi dei, dei, dei, però io lo voglio attrarre il verde e quindi per attrarre il verde io uso il rosso è un attrattore questo talismano ve l'ho detto prima no ok e questo è lo specchio un'altra cosa che dovremmo usare è una campana molto carina e suggestiva Poi. Mm un'altra cosa che abbiamo carina però ti metto qua è questo sale vedete io non a caso ho anche la ciotola rossa però io so io e insomma non è certamente necessaria la ciotola rossa no? sale grosso sale grosso da cucina ehm, mi raccomando marino cioè che sia sale vero e marino siccome ci sono tante specie di surrogati che, che vendono in giro a voi vi serve del sale reale vero, va bene? Della polvere di cannella, che eccola qua, polvere di cannella, e mi sa che possiamo anche cominciare. Prendiamo anche qua, ok, preparatevi anche degli spiccioli ovviamente, del denaro in um, moneta, quindi degli spicciolini. Bene, per la... Eh, dunque, e questo è, è quanto, cioè noi andremo a caricare questo qua in modo che diventi talismanico e non soltanto un oggetto normale, perché ricordate la differenza tra un amuleto e un talismano. Un amuleto è qualcosa che voi magari potete indossare, cioè non ci dovete fare nulla con l'amuleto, l'amuleto lo indossate, un portafortuna, un cornetto rosso o un simbolo celtico. O oh, sapevo anche amuleti esistono nel mondo, no? Ecco, un talismano invece non è un amuleto, è un oggetto carico di forza magica, che ovviamente, se viene indossato, tale forza magica va a programmarvi il campo energetico tutto il giorno che voi lo indossate. Ed ecco che è il vostro campo energetico che facendolo piovere, eh, appesantire perché lo riceve continuamente, porterà a manifestazione. In questo caso noi non, abbiamo, non andiamo a indossare il talismano, ricordate che anche un cucchiaio può diventare un talismano per un mago, capite? E questa infatti è la, la scienza anche dell'inganno con cui tante maghe hanno ingannato tanti uomini. Non è che dovete avere un oggetto chissà come particolare, capito? Basta che sia carico di forza magica, forza magica che può essere anche particolare e differenziata, non soltanto generale, ad esempio la forza di Mercurio, forza di Saturno, forza di Giove, capite? Quindi è chiaro che poi queste sono uh, cose un po' più specifiche. Um, questo è nostro talismano, dicevo, non lo andiamo a indossare, ma se voi fate attenzione con intelligenza applicata, la nostra casa, questo talismano, lo indossa. Ricordate che tutto quello che mettete in casa è come se venisse indossato dalla nostra casa. Ok? Questo è un po' un concetto della casa. Um, mi sembra che ci siamo. Ok. Allora. Quindi, cosa, eh, quindi basta, cioè questo è quanto, capite? Eh, cosa andiamo a fare adesso? Vi faccio vedere com'è che si fa la consacrazione di questo talismano, cioè la sua attivazione. Io non lo attiverò realmente, perché questa è una cosa che non si fa casualmente e non si fa così eh, in video. Però vi faccio vedere ogni singola piccola sfumatura in modo che capiate. Allora, Quello che voi andate a incantare alla fin dei conti è lo specchio. E andate a um, dare forza magica. Quando è che si deve fare questo? Una volta sola o una volta quando, vi, quando lo sentite, quando volete dargli una carica? Però la prima volta si fa a luna piena, quindi avete tempo altri due giorni. Se vi è possibile, guardate il cielo quando giove, si trova che in questo momento poi Giove è proprio padrone dei nostri cieli estivi, quando Giove si trova all'ascendente, quindi quando sorge il pianeta. Se voi non volete complicarvi troppo la vita, ve lo dico subito, fatelo a mezzanotte, perché a mezzanotte comunque Giove è ben alto nel cielo, non è ancora troppo basso, e eh, la luna piena mh, di sicuro ne, ve ne veicolerà anche i flussi. Prendete il vostro specchio, dovete rivolgervi verso est, verso l'ascesa, verso il sole nascente. E cosa dovete fare? Semplicemente prendete la luna qua dentro. Cioè apritevi la vostra finestra, avete preparato il vostro tavolino, il vostro quadrato, eh, la campana, tutto il resto. Aprite la vostra... la prima cosa da fare è aprire la finestra... No, scusate, la prima cosa da fare è benedire il sale. Così poi, quando lo andate a usare, è già benedetto. Allora, si prende il sale grosso, ci aggiungiamo un pochettino di cannella, che a parte che la cannella chiama i soldi, ma comunque, la cannella è in polvere. Mi raccomando, diciamo che mezzo cucchiaino così è troppo, quindi un quarto è più che sufficiente. Giusto, appena appena, va bene? E poi l'andate a mescolare sempre con il vostro cucchiaino. Quando l'avete mescolato bene, non lo toccate eh, con le dita, mettete una mano sopra e fate una vostra benedizione, consacrazione del sale. Fatelo a vostro piacimento, ad esempio, che il principio divino discenda su questo sale, lo benedica e lo renda adatto all'opera magica. Questo è più che sufficiente. Mano sopra, dite con le parole la vostra consacrazione e ascoltate il sale che l'abbia ricevuta. E il sale è pronto. Questo sale qui lo userete anche poi eh, in futuro, non soltanto durante la eh, consacrazione del, del talismano. Poi andate a prendere il vostro specchio, catturate la luna per qualche secondo e subito lo appoggiate sul tavolo facendo proprio questo rumore, cioè dovete il colpo invece che col bastone lo date con lo specchio e con il colpo inizia il rito di consacrazione dello specchio, va bene? Prendete un po' di sale e lo spargete nello specchio dicendo una vostra orazione magica. Io lascio sempre a voi poi l'arte di fare queste cose, no? Ma per esempio, ehm, rivolgetevi anche alla luna, alla luna piena, no? Potenza del magnete, potenza dell'elettro. Discendi su questa opera magica, carica questo specchio. Se, se avete bisogno di ancora materia, prendete ancora sale. Diventa per me attrattore risveglia le tue funzioni per attrarre denaro ovunque tu vada quando avete fatto la formula di attivazione verbale così come io l'ho fatta e avete un attimo ascoltato lo specchio che l'ha ricevuta dovete pronunciare delle parole non razionali non conosciute dagli altri. Queste parole vi, de vi devono venire spontanee a voi. Sì, le dovete inventare. Quindi, non però inventare a caso, tipo bla bla bla bla bla Dovete, con la mano qua sopra, dare questa informazione al talismano e quindi con, del, con dell'espressione spontanea da voi stessi dirgli cosa deve fare. Però non glielo dite più a voce, va bene? Quindi nella prima parte glielo dite a voce, nella seconda parte glielo dite con delle vostre suoni, con delle vostre parole. Può essere che vengano dei suoni tipo wow, ma anche meglio ancora proprio delle parole. Delle parole signori inventate, cioè eh, lo so che vi sembra strano, ma questo attiva eh, il, il, il lato, diciamo così, irrazionale di voi stessi. Cioè attiva tutto quel lato delle possibilità. Che altrimenti in una cosa così veloce e per una persona che non è un mago non viene attivato se non si attiva il lato delle possibilità voi non potrete mai fare qualcosa no? dovete dargli la possibilità di farlo ok? quindi dopo l'orazione dite due tre quattro parole vostre quattro incantesimi cioè, è una cosa molto veloce capite ma vi verrà spontaneo perché l'orazione stessa ve lo fornirà Va bene? Questo qui è un, è un procedimento magico molto preciso. Se volete vi faccio un piccolissimo esempio. Scrivetemi in chat. Se avete già capito, andiamo avanti. Un attimo che mi avvicino per leggere. Mm. Fin qui tutto chiaro. Ok. Perfetto, va bene? Quindi io non voglio uh, rinchiudervi in qualche sistema di credenza o in qualche sistema chiuso di, di pratica, dovete far agire la magia che è già è in voi, perché tanto senza quella non si fa mai niente, no? Quindi mi raccomando, prendetevi un quaderno e scrivetevi bene i passaggi che vi ho detto, perché sono tutti essenziali, ok? Alla fine, quando avete detto le parole barbariche, cioè le parole eh, che non fanno parte del linguaggio comune, ma che sono sempre espressione di voi e del vostro intento, semplicemente non sono condivise da tutti, capite? Ascoltate che siano giuste, incantatelo, signori, dategli quello che deve avere. Un secondo. Ok, allora, quando avete fatto tutto ciò, sentirete il vostro specchio che vi ha risposto, perché voi dovete sempre sentire la risposta di quello che state facendo, no? È questo è, è, è questo, questo l'amore, no? L'amore si fa in due, quindi se voi fate, fate, fate, ma non state mentre facendo, ascoltando quello che state facendo, la cosa è, è inutile, no? Come uno con una donna che fa, fa, fa, fa, fa, ma poi anche la donna dice, beh, oh, eh, non ci sono neanche per te no? ecco il mondo è uguale eh, quando l'avete fatto quindi e, e avete detto le vostre parole di, ehm, le vostre parole magiche fatte dal vostra espressione non razionale de, de, de, dell'intento lanciate una piccola manciata di soldi e suonate la campana sopra ai soldi. Punto. Questo è pronto e lo andate a posizionare là dove volete nella vostra casa. Mi raccomando un punto alto della casa, non dentro un cassetto aperto che la luce del sole ci rimbalzi bene, quindi neanche in una stanza buia, no? Ecco, e ve lo lasciate lì e cosa andate a fare? Ogni singolo giorno voi andate a metterci almeno una monetina capite? la meglio sarebbe una, una, una, una, un pizzico di monetine però va bene anche una monetina, ecco due monetine, tre monetine, va bene ogni singolo giorno lo andate ad alimentare no, cercate di non dimenticarvene, se ve ne dimenticate un giorno non succede nulla però dovete ogni giorno alimentare questo talismano come si fa a metterci i soldi? li prendete li lanciate un pochettino, non rompete lo specchio all'inizio, poi vedrete quando c'è una montagna di soldi che li potete anche lanciare con più divertimento. All'inizio diciamo lasciateli un po' cadere, ok? Si fa così, guardate, eh? vi faccio vedere com'è che li andrete a mettere nel vostro attrattore. Pronti? a posto. Va bene? Ok. Allora, rigiro la telecamera, abbiate un minuto di pazienza, così mi fate le domande e, e abbiamo finito. Eccoci qua. Fatemi sapere se vi è piaciuto, come com se vi siete divertiti anche solo un attimo a, a vederlo. Allora, aspettate che leggo un po' le vostre domande, scrivetemi tutto, eh può servire a voi, può servire poi alle persone che lo vedranno registrato, e vedete, no? Facendolo su Zoom, poi io taglio i pezzetti cui... che vanno tagliati, e, e viene una, un video molto molto bello, secondo me. Allora, leggo le vostre domande, eh? un secondo. Allora, l'audio va e viene, adesso spero che, eh, che sia tutto a posto, spero. ok Mm, quindi sempre ogni giorno, soldi, sale, campana, sì, sì, sì, esatto, soldi, sale, manifestatevi, campana, così sia. È chiaro che questo qua segue anche una legge importantissima della magia, se voi lo osservate attentamente, perché senza rendervene conto, voi state portando soldi nella vostra casa e li state accumulando. Um, quindi si nutre ogni giorno lasciando cadere le monete un pizzico di sale, suono e campana sì, giusto come per quanto tempo? Tutti i giorni? come per quanto tempo? <ride> è lì eh, vi serve a questo, capite? Vi può usare la stagnola per fare dei bordi allo specchio mm, mm, boh, cioè la stagnola è molto no, non la utilizzare perché anche qui la riflette no, non lo utilizzare si deve riflettere ma come vuoi tu quindi hai quello specchio preciso, liscio non concavo o un po' convesso deve essere perfetto e no, non mettete altre superfici riflettenti intorno perché non servono la tovaglia e il quadrato, poi bisogna bruciarli o farci qualcosa, no, poverelli No, allora il quadrato lo tenete il quadrato deve stare sotto lo specchio ovunque il povero specchio se ne vada quindi se lo mettete sopra a una vetrina, anche il quadrato sta sotto di lui sopra la vetrina, eh? ve lo dico. E, e, e, e la tovaglia, se l'avete utilizzata proprio per questo rito, poi toglietela e la mettete da parte, la utilizzerete in altre cose. Oppure, se avete un posto dedicato, lo lasciate sopra anche la tovaglia. Lo lasciate proprio in un tavolino a parte e rimane lì come il vostro arredamento della casa. Avete tante cianfrusaglie in casa, tanti aggeggi inutili, una volta createvi qualcosa di utile. ok, um, molto carino, lo faccio sicuramente, ecco, brava, stupendo, molto divertente, ottimo, è bellissimo questo aspetto pratico, sì, sì, ci voleva, quando era il momento che ci voleva, fantastico, sì, quando decidiamo di toglierlo, ecco, lei subito gli vuole dare un'accettata, come cosa dobbiamo farne delle monete, ma ascolta, non è un grande problema, lei, eh, lei giustamente pensa alle monete dice quando poi c'è il patrimonio lì che ne faccio? <ride> spendile, cioè tienile tranquilla nel portafoglio e... oppure trasmutale in soldi e, e spendile sì. tanto sono comunque monete benedette in qualche modo no? non è che vai a fare qualcosa di, di, di, di problematico in qualche modo però insomma non ci togliete mai niente da lì, mi raccomando eh cioè, se, Allora, questo non ve l'ho detto, ma se foste mai in un momento di crisi totale eh, insuperabile, che state per morire perché non avete nemmeno un euro nella vostra vita, non è che andate lì e togliete un euro, perché lì ce l'avevate messo, allora lo andata a togliere. No. Se lo volete fare, lo potete fare, ma semplicemente disfate completamente il talismano quando qualcuno toglie un soldo da lì dentro allora basta quello lì va disfatto e poi semmai lo ripare non vorrei che qualcuno capisse che ci metti i soldini quando ce n'è un mucchietto dice oh Tom mi serve un euro per il carrello l'ho preso dal tuo mucchietto no? no non è così che funziona infatti qua mi chiedono eh, ho raggiunto un milione di euro sullo specchio cosa facciamo? beh lo specchio ha funzionato un milioni di euro ha funzionato, ok perfetto, carissimi amici. Io vi saluto spero che. Eh... Ma non si possono toccare però. e che li tocchi? Cioè ora, se li tocchi con le mani una volta, eh, a parte non c'è motivo di toccarli. M meno li toccate meglio è. Tanto volte vi venite le tentazioni. Cioè, I 20 euro dicevo, ah, guarda, l'ho toccato ormai, tanto era eh, allora, l'idea di tutti. No. Ma è, tanto li dovete mettere, no? E basta. <ride> e, e, e vedrete che avete insieme soldi, sale e cannella più il tempo. La, la cosa che, che piace a me di questi, di questi incontri così tranquilli, tra, tra amici, veramente tra amici, è eh, farvi un attimo capire le dinamiche. Poi, è vero, la, la cosa in sé è bellissima, anzi, se la fate, ovviamente acquisirete pratica e, e conoscenza di quello che state facendo. Se non la fate, questo non lo acquisirete. Ma, al di là di questo, mi piace eh, farvi capire un attimo le dinamiche, di come le cose funzionano, e di come le energie si muovono. E ho detto diverse cose stasera, eh, riascoltando il video si capisce proprio... Molto, molto, magari molto di più di quello che alla prima occhiata uno facilmente può, può perdersi. Ecco. Grazie infinite a voi, allora carissimi amici ci vediamo, state bene abbiate una buona serata.